Sono io, Shao Zanziras. Da dove vieni? Bangladesh. Come si chiama il paese, da dove vieni? Cox's Azar, Da quanti anni sei in Italia? Quasi sette anni. Che lavoro facevi nel tuo paese? Il mio paese è di pesce. Mamma e papà, assieme, vivi io solo. E noi, due fratelli e tre sorelle insieme ti vivi, non è fatto di moglie, non è niente di denziato. Il problema delle alluvione è che all tu, tutti, eh, rompi, portati tutto via e al mare. Dopo io non c'è soldi, come posso lavorare? Il problema è questo. Prima eh, Livia non posso andare dai paese, non c'è sempre dopo la seconda volta, loro film fatto è Guerra, fermato. Fermato non è arrivato Livia, dopo arrivata Italia Livia, dopo ancora di nuovo di Guerra, dopo non è dove andare, magari massare, magari morire. Dopo altri non lo amico, parlato, andiamo di là. Dopo, penso di anche qui morire anche di là morire non ci problema andiamo barca dopo è arrivato magari 8 ore passato barca mare magari barca di, come cose di acqua dentro magari quasi ancora un'ora due ore passato ma tutti morti dopo è arrivato quando hai visto le nave la Nostra barca, vista da nave, loro arrivano subito, arrivano subito, loro prendono uno dei tubo dentro e mettono la barca dentro, tirano acqua, come il fire service, l'acqua di fuoco, tirano tutti subito acqua, dopo uno, una persona tirano di sopra, dopo quando qualcuno si è malato, loro hanno fatto dottore medicina, qualcosa, dopo altre tutte persone sedono la barca sopra, Dopo magari 36 ore così magari, 30-36 ore, ora è arrivato del Taranto. Non è andato di più a Bangladesh. Loro dai 10 giorni, magari mamma e papà portano qui, boh basta, non voglio di, di andare di là, Io non è importante. Perché io non c'è altro col sono Se mamma, papà, può portare qui? Boh, basta. Solo lavoro.